Nella vostra missione eh, voi vi rivolgete direttamente alle aziende che non conoscono le opportunità ehm, che possono essere aperte dall'utilizzo dei finanziamenti pubblici, dal livello regionale a quello comunitario. Eh, per quanto riguarda i fondi eh, sull'economia circolare e quelli europei in genere, la, il grado di consapevolezza delle aziende italiane è maggiore o minore rispetto ai fondi nazionali e regionali? Ma, diciamo su quelli europei oramai c'è un grado di consapevolezza abbastanza elevato, ci sta sicuramente una barriera di ingresso maggiore rispetto a quelli regionali e nazionali, non fosse altro che eh, sono progetti che devono essere presentati direttamente alla Commissione europea, devono essere scritti in inglese e spesso e volentieri sono collaborativi, vuol dire che sono progetti che richiedono mettere in piedi dei consorzi di più partner da più paesi diversi che complementano le competenze uno con l'altro. che Diciamo, insieme portano avanti il progetto fino ad arrivare a un risultato soddisfacente per tutti. Ci sono eh, realtà che sono già abbastanza pronte e preparate, altre che ci stanno andando, altre che ancora diciamo, hanno un po' di strada da fare. Ovviamente dal punto di vista delle opportunità che danno i finanziamenti della comunità europea, eh, progetti nell'ambito dell'economia circolare eh, sicuramente richiedono un aspetto collaborativo e in un certo senso sono anche più facilitati rispetto ad altri progetti, che intendo dire che le aziende complementano l'una con l'altra non solo in termini di competenze ma anche in termini proprio di posizione nel ciclo della, della, diciamo di trattamento dei, delle materie, eh, al contrario di altri progetti dove a volte c'è il rischio di trovare dei concorrenti. Quindi sono progetti perfetti per essere realizzati in ambero europeo perché diciamo, le collaborazioni portano valore, indubbiamente c'è un po' di strada da fare nel creare consapevolezza sulle opportunità e nel... come dire aiutare le aziende a, a fargli fare quel passaggio culturale che uh, spesso e volentieri, soprattutto le aziende italiane, e quelle più diciamo, che vengono dall'impianto uh, familiare, hanno la difficoltà nel potersi aprire verso collaborazioni, uh, diciamo verso l'esterno. Dal punto di vista di uh, finanziamenti pubblici della comunità europea, che non sono chiaramente finanziamenti che mirano uh, dire, a, a investire in un'azienda, ma investono in un progetto, c'è da dire che sono stati fatti notevoli passi in avanti per rendere tutta la procedura sicuramente più friendly rispetto a quello che era qualche anno fa. Quindi anche a livello burocratico è più semplice accedere, ma ci sta una maggiore difficoltà se vogliamo, nell'ambito proprio concettuale, nel mettere in piedi il progetto, che abbia un certo, un certo appeal per quelli che poi sono i valutatori. Eh, sicuramente si può fare di più, come dicevo, forse a livello italiano... Un po' da lavorare in termini di normative, di facilitare dal punto di vista non meramente di finanziamenti pubblici, ma proprio di ambiente lavorativo, le eh, aziende nel favorire questo processo. Quali sono i settori eh, industriali che potrebbero beneficiare maggiormente dei fondi eh, europei per l'economia circolare? Ma ce ne sono molti, in realtà, essendo l'economia circolare trattando diciamo, eh, diverse posizioni nella, nella, nella value chain. Quello che è un discorso di economia circolare ci possono essere eh, aziende che lavorano nel settore della chimica, manifatturiero, dei metalli, del riciclo, quindi in realtà eh, i settori che sono toccati da questo, da questo discorso sono molteplici, e non ce n'è uno che è maggiormente favorito, è fondamentale il fatto che in ogni progetto ci siano i diversi attori che poi in qualche modo chiudono il cerchio all'interno di questa quest economia circolare che si vuole creare. Che ruolo può avere la, la progettazione, l'accesso la, ai fondi per favorire l'innovazione? Siamo arrivati a Roma alla consapevolezza che l'accesso ai finanziamenti pubblici deve essere considerato uno step nel processo dell'innovazione, e non diciamo il più importante, sicuramente un, processo, un punto importante in quanto eh, qualsiasi processo di innovazione richiede un finanziamento, ma è uno step nel processo. Spesso e volentieri eh, le aziende, anche le realtà più consolidate, hanno un processo di eh, innovazione completamente frammentato, non strutturato, ed è quello che manca principalmente alle aziende italiane, una consapevolezza che il processo di innovazione deve essere portato avanti in maniera sistematica. All'interno di questo processo l'accesso ai finanziamenti pubblici e o privati è uno dei punti per poter eh, poi portare avanti il, il processo stesso. Nell'ambito dell'economia circolare questo avviene così come in altri, in altri settori.